Ciao, sono Marco, sono in questo posto fantastico, ricco di storia, c'è veramente tanta energia qui. Come puoi vedere alle mie spalle ci sono delle pietre che sono secolari, millenarie direi. Sono venuto in questo posto per condividere con te una riflessione che ho fatto a proposito di un'esperienza molto recente. Mia madre stava sfogliando, o meglio scartabellando fra le vecchie cose di mio nonno e ha trovato delle prime pagine di giornale, credo che sia la Domenica del Corriere o qualcosa del genere, originali, ben tenute, eh, conservate in una busta di plastica, in una bustina di plastica, datate qualcosa come 1923, la più, la più recente, ma la più antica era addirittura del 1900. E il primo pensiero è stato, ma è fantastico, e il secondo pensiero è stato chissà quanto varranno, chissà perché il pensiero più veloce è quello verso il lato economico. Ora questo mi ha fatto riflettere perché trovo una cosa antica e penso subito a, al valore economico e quante cose ho, io ma hai anche tu, che possediamo e non ne abbiamo mai stimato il valore, e non parlo del valore economico, parlo del valore sentimentale, quanti amici, quante, eh, quanti affetti, quante persone vicine, quante persone care noi abbiamo vicino e non diamo loro il giusto valore, perché il valore economico è nulla, se ci pensi bene quel ritrovamento potrebbe essere un qualche cosa che effettivamente è vero, mi fa sentire più vicino a mio nonno. Ma noi abbiamo valori vicino che hanno veramente un valore inestimabile e il più delle volte non lo sappiamo valorizzare, quindi il mio invito è in questo video di cercare di valorizzare di più quello che abbiamo, cercare di dare più valore al nostro presente, perché tanto il valore economico ha un valore relativo, la nostra vita è adesso, non sono il denaro, non sono i soldi, è adesso. Spero di averti portato a riflettere meglio su quanto valore hai vicino in questo momento e magari non lo vedi, oppure lo vedi ma non lo stai valorizzando abbastanza. Non mi resta che salutarti lasciandoti a questa bella riflessione. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.